La Chiesa e la Casa Editrice, parte 2 Fratelli e sorelle, l'Eterno sarà compiaciuto se prendete a cuore l'impegno di sostenere con il vostro denaro e con le vostre preghiere la Casa Editrice. Pregate ogni mattina e ogni sera perché essa goda delle più ricche benedizioni di Dio. Dio vuole che noi preghiamo di più e parliamo di meno. La soglia del cielo è illuminata della luce della sua gloria ed Egli fa sì che questa luce risplenda nel cuore di chiunque si mantiene in contatto con Lui. Ogni istituzione dovrà lottare contro le difficoltà. Le prove sono permesse per rivelare le intenzioni del popolo di Dio. Quando l'avversità si abbatte su uno degli strumenti di Dio, si vede se abbiamo fiducia in Lui e nella sua opera in tali circostanze nessuno dovrebbe vedere le cose sotto la luce peggiore e nessuno dovrebbe esprimere dubbio e incredulità non criticate coloro che portano il peso delle responsabilità quei genitori che si lasciano andare a questo spirito di critica non pongono davanti ai loro figli argomenti che li orientino alla salvezza le loro parole indeboliscono la fede e la fiducia non solo nei bambini, ma anche negli adulti. Noi tutti abbiamo abbastanza rispetto e riverenza per le cose sacre. Satana si unirà con entusiasmo a chi critica per determinare in tal modo l'incredulità, l'invidia, la gelosia, la mancanza di rispetto. Egli è sempre all'opera per comunicare il suo spirito agli uomini, soffocare l'amore che dovrebbe essere coltivato, scoraggiare la fiducia, provocare l'invidia, il sospetto e la maldicenza. Guardiamoci dal diventare i Suoi collaboratori perché se seguiremo i Suoi suggerimenti, per mezzo nostro i semi della scontentezza saranno sparsi dappertutto e tale atteggiamento determinerà degli effetti. Per quanto riguarda la rovina spirituale degli individui che si conosceranno solo nel gran giorno del giudizio finale.